Salve a tutti i pinguini! Oggi sono tornato con Lucilla perché avevo bisogno della sua esperienza. Che tipo di esperienza ho bisogno? Esperienza nel rispondere di merda a commenti di merda. La parte specie della sua esperienza furiona. Federico che è dietro le quinte. Ciao! Sa molto bene che Lucilla è un po' furiona. No, un po'. No, ma che dici. Poco. E molti non sanno che lo sono pure io. E quindi un secondo, secondo, secondo, ti si è spento lo schermo, è normale. Non ti preoccupare, qua il, ah, e okay, lo ritorno. Okay. E quindi quello di cui avrò bisogno oggi, la tua esperienza, è perché voglio andare a leggere i commenti, mm -hmm. ma solo quelli un po' speziati. Mm, bellissimo! Cioè, io non vedo l'ora, è proprio il mio abito. Allora, io ho fatto una selezione di commenti speziati, quindi furioni, e iniziamo dal primo che non è tanto furione, è di, diciamo, solo per... A, a, come yeah. antipasto. Io ho una domanda, se sono furioni su so qualcosa di tecnico e specifico, io rispondo al furione e tu rispondi al tecnico specifico, come sappiamo qua bene su questo canale, io non sono... Ma tu vai, tu vai, ma tu vai, tu lasciati andare. Esatto, basta che non mi, scorreggi Però, per mi per Me lo molli. Me lo Scusa, ma... Allora, il primo commento a cui tra l'altro pure risposto, però magari lo facciamo qua in un video, è stato messo sul video di, in cui io spiego C Sharp in un'ora. Mm -hmm. Il commento è, ma non ti piacciono gli string builder? Eh, sommando continuamente le stringhe con più, forse l'allocazione di memoria ogni volta, o sbaglio? La risposta era, sì, l'ho utilizzato nel video precedente. Ah. Cioè, fatelo a guardare. Vai, che... vai, mi dai visualizzazioni? Zappi... Esatto. Non fai vinta di non sapere niente? Esatto. Poi questo, ho sbaglio, passivo, aggressivo, così. Può essere giusto il suo punto, ma ne... il punto non è quello, è che io l'avevo introdotto nel video precedente, non andava a rifarlo in un altro video in cui in ah, c, è c è avevo altre robe da fare. Ma no, ha seguito tutte le lezioni? No. Male, no. molto male. Due. <ride> no, dai, a me dagli un tre, perché quello mi segue. Tre più. <ride> Benissimo, adesso andiamo a vedere un altro commento furione. Cioè, fammi capire il senso. Tu ora stai facendo il video, però non è che ti sei selezionato i commenti. Tu vai a braccio e quando lo trovi... No, vabbè, proprio... vabbè. Allora, se questo video, la parte della versione integrale, mai viene fuori, è un commento. Cioè, ma che organizzazione è? Nessuna. <ride> sì. Allora, come, come puoi blastare sta gente? Cioè, magari se sono merita, va? No? Io posso. Questo non è un commento furione, però, però lo voglio dire ugualmente. Sul video in cui parlo di Air Jet, era un video credo dell'anno scorso ancora, uno scrive Forza Calabria. Ma sicuramente Forza Calabria! No, non ho capito. Forza per... Calabria, ma Calabria... Questa Calabria cosa? Calabria basket, basta la cipolla! Forse la cipolla. No, per la cipolla siamo d'accordo, cioè Ma cipolla vai, di Tropeano. La regione Calabria, cioè. Ecco la C grande che cioè, ti fai tu. Che lo so, potrebbe essere Reggio Calabria, è una squadra, non ah, posso capire. Per la cipolla siamo d'accordo, comunque. Ah, oh yeah. mm. Questo lo considero un commento furione, anche se non è un commento furione verso di me. Mm -hmm. eh, ho fatto un video su Windows Me, Windows sta per Millennium mm -hmm. Edition. Siccome mi si scrive a me, eh, questo tende scritto. Io lo chiamavo Windows Merda. Mm. Ah. Ha sbagliato perché nel 2023 è Merdu. Meglio se uno dice a Merdu. No, cioè, per forza. Oh. Scusate, raga, a parte che l'inclusività. Ma poi l'inclusività dovete aver visto Boris, altrimenti, cioè, oggettivamente, non so. Sparite dal pianeta. Ecco. Ah. Ora, qua, iniziamo quella. Sezione di commenti, che ce ne sono un paio, in cui le persone si permettono paroloni, roba di questo tipo Ah, ma perché non fai così? Ma perché ah, non fai like così? fai no explaining, tipo Poi, quando sì. gli dici, ok, perché non lo fai tu? Sfarisco Sfarisco Ok, questo è un video di breaking news, in cui parlavo di Whatsapp e dei proxy mm -hmm. In cui mi lamentavo di... non mi ricordo per quale motivo e dove premiare, vabbè, ma non c'è bisogno di un motivo sì che no. mi lamento Eh, Esatto questo Quest'utente scrive, ma sei sempre su il mattone di Premiere? Io ormai l'ho abbandonato e sono passato a DaVinci, sia su Linux che su Windows 11. La mia risposta la leggiamo? Eh, se avessi il tempo di impararlo. Ma perché non me li i loro video? Sì, veramente. Cioè, sì. cioè, io mi do il girato e poi me la sbrigate voi, cioè, nel senso. Ma poi da che modo del mondo cioè, si sente che Adobe Premiere è tipo il top, no? È tipo una di quelle cose... Ah, io lo considero il top per un ambito semi professionale. Ci sono quelle che fanno anche dei film solo per premiere, ma esistono altri programmi. Fischi di Boris. <ride> oh, ma qua vedo una battaglia proprio. Dai, allora. Una gara alla ciabola. Ora lo metto a schermo, vedete, qua c'è un freddo lunghissimo. Allora, qui è stato un commento botta e risposta. Poi ho visto che era quel genere di persone che voleva sempre avere l'ultima parola. Mm. Io su questo video parlavo della Ram e la Ram ha ah, dei tempi di latenza. Un po' come quello di Federico. <ride> <Sì>. <ride> Cose e persone nominate in questo video sono di fantasia. Puramente casuali. Detto, puramente Hai presente quando Federico lo fa? Eh, come no, guarda. Processa, no? Buffering. Esatto, quindi... Ma non è che tutti possano essere un Apple... Mac Pro, MacBook Pro, io sono un Windows Vista, un Windows Disse Pro seduto Vista... seduto con il MacBook Pro sulle gambe, eh, eh, non quest... capisce neanche la tecnologia È 2014 questo computer, ok? Anzi, 2012, va bene? Eh, 2012, proprio lui è moderno perché ancora non c'è arrivato. <ride> <ride> Tra l'altro, voi non lo vedete, ma il suo Mac ha ancora il lettore CD. Che comunque, ammettiamo, cioè era una cosa... Figa, sì, all'epoca, eh. sì. Eh. Possiamo iniziare. No, va, vai. Quindi utente mi, <coughs> mi riprendeva su perché io ho detto che la RAM ha 4 tempi di latenza. Mm -hmm. Allora, andiamo a leggere il suo primo commento. Comunque, affermare che i tempi di latenza di una RAM sono 4 è sbagliato. Io faccio un po' di interpretazione. Va bene, è mezzo. Perché la scritta in calabrese è quella di prima? No. Che... no. In realtà... Sono di più! Magari sarebbe stato più corretto dire che quelli sono i principali! Cioè le minuzie proprio qua si va, il pelo del c***o, la cosa di silicio! E io, questo commento per come era posto non era sbagliato, io ho risposto Beh, se dobbiamo essere puntigliosi allora dovrei correggerti a mia volta dicendo che sono quelli riportati dal produttore, questi quattro perché li riporta il produttore. Che poi sono quelli che mostra il video diverse volte, La risposta AFK: no! no, sono quelli principali. Stop. C'è pure lo stop. Sì, stop, stop, stop. cioè scritto. Che poi siano riportato dal produttore o pingo pallino, non cambia nulla. No, è pingo pallino, ah, Pingo Ah, pingo, ah, non era, è pingo. Mica se li riporta il produttore, non sono più valori primari. Non è quello che ho detto io comunque. Esatto. Oh, non è quello Però, che... Questo era il punto. Esatto, allora io da persona che mi reputo matura con un minimo di dottorato, ho detto, bene, Io la aspetta, aspetta, aspetta, aspetta qui c'è la parte bella, bene, farò un video rettifica, Trovami tutti i valori di latenza della mia RAM e lo farò, ecco il mio modello, e poi ho messo il modello di RAM, la risposta, poi non è una questione di essere puntigliosi, ah no? Perché non si parla di una mancata precisazione, ma di un'affermazione sbagliata. Io! Io! Capital letters! Punto. Io! Posso dire, esiste il colore viola. Questo non esclude l'esistenza di altri colori, mentre dire che i colori esistenti sono due, viola e arancione, questo implica che non ci siano altri colori. I tempi di latenza sono quattro. Poi specifico che è un video nato per precisare alcuni errori di un altro video. Oh. Ma mi viene da dire che forse le persone un minimo informate quando sentono cioè, una cosa del genere, ma anche quelle un minimo non informate, cioè, non basta quell'informazione, ma poi questa teoria dei colori, così ma chi è Wolfgang and che deve fare? <ride> eh, maestro, eh, sì, sicuramente, la moglie, ma poi, la moglie. Cazzo cazzo mia. Mia. io non rispondo e lui infierisce, Oddio. Il mio commento si riferiva solo all'affermazione sbagliata, non al fatto che lei, slash tu, dovesse specificare tutti i valori perché sarebbe abbastanza impossibile. Ah, ora è impossibile? Ora che ti ho messo il numero, ora è impossibile! Eeeh. E così ti piace vincere facile! Dato che spesso i produttori non li dichiarano mai tutti e bisogna trovarli utilizzando programmi terzi BIOS. Io non so cosa dire. Ma forse neanche lasciamo perdere. Ah beh! Se è impossibile per te Deve essere possibile per me E chi ero? Il figlio di Mazinga Semigita sc L'ho scritto All right mate Torna a montare il video Che è molto più importante Di questo thread Che è, Da quando ti ho chiesto Di aiutarmi a fare una rettifica Ti sei tirato indietro Parlando di colori viola e arancioni È la verità Leggiamo l'ultimo no, no, so, no, Ma è già l'incipit Dell'ultimo È bellissimo Prima <ride> c'è la stop Ora c'è allora, Mazza. Ci fermiamo! Ci, ci mancava solo... Hartung! Per Boden! La spiegazione che ti ho dato l'ho fatta solo per renderti più chiaro il concetto. E aggiungo sì. che l'ho mandata nell'esatto momento in cui mi hai risposto, quindi riferendomi al commento di prima. Non a quella attuale. Ah, Aggiungo invece. che i valori sono difficili da reperire per chi non ha ancora acquisito la RAM. Ha acquistato. acquistato. Vabbè acquisito, beh, scusami. No? Sono nel disagio, lo sai. Ma sì, no, hai ragione. E poi fammi sbagliare, così lui poi mette un altro video. Ok, dico allora, leggo male. Leggo, da questo momento un po', leggo male di proposito. Acquisito la RAM, no? mentre per te è difficile. No, in realtà è scritto facile. Scarica di ASRock, è il programma dei Fleaston. Di, di. Cioè che va, in immaginare, c'è una persona dentro il computer che lo manda Scarica di Astro Time Configurator? Ne esistono tanti programmi che svolgono una funzione simile Allora, questo commento è tra l'altro il motivo per cui ti ho contattato Perché noi organizziamo questo video con Lucia da diversi mesi Poi un colpo se ne vanno in Italia, un colpo hanno la luna di miele E quindi, <ride> e quindi poi i commenti furiosi si sono diciamo, accumulati, accumulati. Però io, quando ti ho contattato, volevo fare un video fuori. Era per questo commento che infatti lasciamo come ciliegina sulla prova. Bellissimo. Ok, questo è un video in cui parlavo, facevo vedere delle robe in. in, in C o in C, non mi ricordo. Ok. Però uno di questi linguaggi. Ovviamente non ricordo qual è esattamente il video. però, metterò come al solito la, la miniatura qui sopra. Sei pronta? Vai, guarda, non vedo l'ora di sapere per cosa mi hai pensato per fare questo video. Beh, a questo qua che si chiama VB Extreme, VB Extreme ah. o VB Extreme? al quadrato. Ah, che forza, fai? Tu. Ok, ok. Ora praticamente in questo in questo video io facevo tra le altre cose, mi ricordo che facevo la comparazione di numeri a virgola mobile. Se tu ti ricordi, quando dei programmi in Padma, no? tipo 3,5, Sì, ok. okay. Io, io, io facevo la comparazione, tipo facevo. È, Ehm, che so, una variabile uguale uguale a 3, o a 3.5, a 4. Mm -hmm. Quindi questo è il contesto. Ok. La comparazione dei floats non si può guardare! Con trattino W extra dovrebbe dirtelo anche il compilatore. La mia risposta è stata normale. No, no, a politica li Provalo! E io no, non scusi, no. No, non era questo il tono. E ho detto provalo, e poi mi dici. Ma quale sarebbe il problema di confrontare qualche float ora, io lo so, ma tu vuoi mettere? Però, in quel il caso del mio video, fa un'eccezione. Che lui non ah, ci arriva. Ma bello, eh, non guarda, lo, è, lo devi mettere alla prova. Ora, noi leggiamo il freddo, ti spiego il suo problema. Mm -hmm. Ti spiego perché sono l'eccezione. Mm -hmm. Perché quello che dice lui è giusto, mm -hmm. ma io. Rientro in una casistica di eccezioni, quindi alla fine va tutto bene. A posto. Scusa la mia risposta tardiva, infatti vedi quanto tempo dopo mi ha risposto. Scusa la mia risposta tardiva, ma YouTube non mi segnala se qualcuno risponde ai miei commenti. Un amico mi ha segnalato la tua risposta e quindi mi sembrava doveroso esplicitare meglio. Sì, Speriamo che questo amico anche ti segua. così. Spero di sì. La risposta alla tua domanda ti viene data dal compilatore, se provi a compilare con i warning aggiuntivi ti segnala che la comparazione tra i floats non è una buona pratica. Ma questa non è. la risposta alla mia domanda è perché non è una buona pratica. E io rispondo: eh, BBXtreme, BBXtreme, come me, saprai pure il motivo per il quale non è una buona pratica. Puoi dettagliare meglio il perché? Ora, qua lui mi dice, se elimini i messaggi cordiali e senza insulti, gli altri utenti potrebbero non seguirci. Non è una gara a chi ne sa di più, ma è un viaggio che possiamo percorrere insieme su come comprendere meglio il linguaggio. Tu lo vuoi il compagno di viaggio? Ora, lui dice che ho i messaggi. In realtà non li ho cancellati. Siccome lui aveva del codice in C, erano andati messi nel... Quello che io devo ehm, esplicitamente approvare. Ok. In quelle da approvare. Ecco, c'è ancora la sua risposta. Ok. Praticamente la sua risposta, vedi qua, lui cosa fa? Lo fa questa cosa qua. Lascia vedere che è C. Però lui, se tu fai 0.3 per 3 più 0.1 uguale mm -hmm. uguale a 1 significa che tu hai questa espressione che la vuoi confrontare a 1. Matematicamente 0.3 moltiplicato 3 fa 0.9. Più 0.1 fa 1, mm -hmm. matematicamente. Mm -hmm. Se questo confronto è vero, darà true o 1 in, in C. Okay. Se il confronto è falso da darà vero. falso è 0. Infatti lui ci darà 0, nonostante che. Questa roba qua, via 1. Okay. La dimostrazione è data da questo problema qua. Spero non concederai anche questo messaggio. Non l'ho cancellato. Non è stato mai cancellato. È nelle risposte da revisionare, che io potrei approvare, ma perché avrei dovuto? Se tu pensi che io lui già a prescindere di cancello, pazienza. Cara Lucilla, <coughs> sì. noi possiamo fermarci qua mm -hmm. e poi riprendere. Quindi do la mia text lagging, mm -hmm. oppure ci guardiamo il messaggio e poi vediamo No, no, guardiamoci i messaggi che io sono... Io lo giusto. sapevo, io! Sono molto entusiasta del thread. Ora, questo altro utente, che a me mi è sempre sembrato che fosse il suo amico, mm -hmm. dice, proprio così, sprezzando, chiedilo a chat GPT. Cioè la intelligenza artificiale che ti risponde? Cioè certo. chatti cioè, veramente col computer in quel caso? Vabbè, l'ho fatto stamattina. Ovviamente uh, sì. risponde per me la cipolla. Anche secondo me. Allora, io dico, amico... La mia risposta del motivo per cui ti sbagli l'ho fatta settimane fa in una storia Instagram che tra l'altro mi ricordo che tu hai visto. La tua occasione di capire perché quello che sei nel torto... Ho scritto male qua mm -hmm. e mi ricordo perché l'ho scritto male. hai Furione. Eh, Era una sera del mattino mi ero appena svegliato. <ride> eh, vabbè capito di scrivere male con commenti. Sei nel torto, non hai colto la palla al bazzo, mi dispiace... mani nel tuo, cioè proprio... nel proprio... rispondo al suo amico che mi dice di chiederlo a chat GBT io dico, no grazie, lo so da me, te lo lascio come compito per caso. Oh, la faccio la massima aggressiva, guarda, <ride> se metti quella, la stessa progerata al contrario, secondo me era ah, tipo... Qui c'è poi l'ultima perletta. Il furione. Esatto. Io posso sbagliare, il compilatore no. Con whol e W -extra, magari passa il tuo codice anche a Scan build. Dato che sia il compilatore che lo static analyzer... Considerando la comparazione tra flots un problema, io continuerò a, a ritenerla una cattiva pratica, i miei 5 centesimi. Mic drop. Lucilla, allora. se tu leggessi questi commenti tu mi dici sei un c***o, mm -hmm. ti sei impuntato su una cosa sbagliata, mm -hmm. nonostante che io stessa dico che ha ragione. Mm -hmm. Però. Il problema qual è? Però perché il codice che ho fatto io in quel video, quella pratica non è sbagliata? Semplice. Tu hai visto che per provare questo utente il suo punto ho utilizzato un'espressione. Mm -hmm. In generale, in qualunque linguaggio di programmazione, quando tu fai A più B e hai due floats, molto spesso B più A potrebbe essere un numero diverso mm -hmm. per motivi di eh, approssimazione. Okay. Quindi, se già una semplice commutazione può avere un stato diverso, immagino tu fai multiple, mm -hmm. molte moltiplicazioni. E infatti io non ho testato il suo codice, ma perché lo so che quello che lui dice è vero. Mm -hmm. Un valore float calcolato da espressione a runtime, cioè durante l'esecuzione di un programma, potrebbe dare un valore approssimato che dal punto di vista ma matematico-analitico è diverso. Mm -hmm. Perché quell'espressione tipo 0.3 moltiplicato 3 più 0.1, matematicamente, dal punto di vista analitico, fa 1, non c'è niente da fare. Quindi quando tu fai un'espressione con il Flots, in generale, non ti aspettare che il risultato sia a come magari tu lo calcoleresti proprio a punto di vista analitico con la cartellella. Mm, ok. Però... <ride> stiamo attenti. Io confronto valori costanti. Tu ti ricordi qui delle variabili? Sì, vagamente. Però esistono in programmazione anche le costanti. Sono delle variabili che tu il valore lo segni una volta e non cambia più. Okay. Quindi se io confronto 3.5 con 3.5, perché non c'è 3.5 in quel video, mm. quelli sono valori costanti, non c'è un'espressione che li calcola. Mm. Quindi mm. il confronto è sempre valido mm. se sono costanti, e tu confronti i tuoi flotte che sono valori costanti, non c'è un'espressione, perché lui ha dimostrato quell'espressione, quello è giusto. Cioè, quello che lui è giusto sarebbe stato sbagliato a fare una cosa del genere in programmazione mm. confrontare due flotte di cui uno viene da un'espressione ma io in quel video confronto due costanti due flotte costanti si non ha capito le minuzie qua eh. ma c'è cioè, 3.5 3.14 oppure sala madonna alla n costante Può essere un float, può essere un double, c'è cioè la differenza tra float e double mm. che non c'è in Python: semplicemente mm. float e single precision, double e double precision. Mm. Per avere il i numeri okay. più precisi. Però la stessa cosa vale sempre per i double. Cioè, se tu con mm. i double hai dei valori generati da un'espressione, danno un sempre problemi di approssimazione e e sbagliando. Mm. Ma. Se sono valori costanti, sì, Il compilatore lo sa che quello sono valori costanti. Perché io eh. ho provato a compilarlo con un trattino mm. W extra e GCSI problemi non me ne ha dati perché quando lui mi ha detto usa trattino putoppio extra io l'ho fatta io e non mi ha dato nessuno no errore warning di compilazione mm -hmm. perché c'è differenza fra warning e errore warning significa che tu stai facendo questo, questa cosa che ti può dare dei problemi io te lo faccio sapere ma vai avanti gli mm -hmm. errori e sono le schimmate rosse che ti piacciono tanto che ti fanno il panico esatto okay. ora i centesimi cosa ne fa lui Eh, se li mette <ride> bellissimo quindi io ringrazio Lucilla per la sua furiosità mm, grazie, e, grazie, e Federico non c'è di che <ride> per la sua voce fuori campo per aver prestato il suo vocione e ora Lucilla ha un annuncio l'annuncio che ha Lucilla è che ho disegnato un pinguino che dovrebbe essere il nuovo logo del canale, ok? Sarà il logo invernale, slash autunnale. Poi per la stagione estiva primaverile ce ne sarà un altro leggermente diverso. Però, insomma, c'è un luogo. Un luogo. Un logo! Benissimo, pinguini. Io vi ringrazio come solito per aver ascoltato le nostre robe fogliole. Fino a questo punto, cosa vuoi dire in conclusione? No, niente, io saluto perché devo tossire Quindi va bene. Ciao, ciao. <ride> 雨晴米南<音><音><音><音>